GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo. Ben trovati all'ascolto del GRS Week. In studio Elena Fiorani. Questa è l'Europa di cui c'è bisogno. Coesione sociale, voglia di futuro, una vita quotidiana migliore. Il progetto Sport per tutti WISP parte proprio da qui. Visioni e pratiche capaci di generare salute, entusiasmo e socialità. Il progetto, che è stato presentato a Roma pochi giorni fa, si realizzerà in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 comitati territoriali WISP, insieme ad altri soggetti di cittadinanza attiva, università e rappresentanze sociali. Sentiamo di che cosa si tratta da Tiziano Pesci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 Lo sport è identificato come un fattore prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, sostenibilità, coesione e pace. Per questo, insieme al progetto, è stato presentato il parere d'iniziativa del CESE, Comitato Economico Sociale Europeo, adottato il 24 marzo scorso, proprio sul valore sociale dello sport. Ascoltiamo da Pietro Barbieri, membro italiano del CESE, di che cosa si tratta. Ma Insomma, ci sono due direttive centrali. La proposta del tasso di depredazione sportiva eh, chiarire che esiste nella condizione di vita di ogni cittadino europeo la possibilità di, di fare un'attività sportiva o l'impossibilità. La seconda questione ovviamente è che l'attività sportiva di base, quindi per tutti, non può più essere eh, un'attività lasciata al privato senza dei contributi effettivi. Da qui inevitabilmente è una richiesta molto chiara nei programmi finanziari e economici della Unione Europea sport di base possa essere sostenuto e finanziato. Il rapporto tra sport e politiche pubbliche per la salute, il benessere e la socialità è stato colto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Ascoltiamolo. Lo sport viene riconosciuto anche dall'Unione Europea come un elemento essenziale per i raggiungimenti di obiettivi di benessere e di sviluppo sociale. Da qui anche il senso della mia presenza qui. Non sono il ministro dello sport, ma è una manifestazione emblematica del fatto che una parte delle politiche sociali passa attraverso lo sport. L'obiettivo del progetto che viene presentato oggi è di rendere accessibile a tutti lo sport, di non ridurre le opportunità che sono legate allo sport e all'attività fisica, garantendo appunto l'accesso ai servizi alle strutture. In questo ambito io vorrei tributare un giusto e dovuto riconoscimento al ruolo dell'UISP. Sì. A proposito di terzo settore, il Ministro Orlando ha aggiunto che nelle prossime settimane si concluderà la modifica della parte fiscale della riforma legislativa del terzo settore attraverso un emendamento. Il Ministro ha aggiunto di ritenere che entro l'anno si concluderà il percorso della riforma del terzo settore. E con questo è tutto per notizie e aggiornamenti sul sociale www.giornaleradiosociale.it.